questa domenica siamo entrati nel tempo ordinario domenica scorsa ricorderete abbiamo celebrato il battesimo di gesù beh adesso se quella è stata la manifestazione della divinità di cristo figlio di dio da parte del padre che ha detto questo è il mio figlio prediletto e lui mi sono compiaciuto il signore si compiace del figlio in questa domenica invece noi assistiamo quello che è il primo miracolo compiuto da Gesù, proprio la manifestazione della sua gloria. Potremmo dire che questa è un'altra Epifania, del resto ecco, tradizionalmente viene posta questo Vangelo proprio nella domenica successiva al battesimo di Gesù per ricordarci che Gesù è Dio e può compiere miracoli. E il miracolo che compie, come ricorderemo, è il primo miracolo che compie a Cana nel contesto di un matrimonio. Comprendiamo quindi quanto sia importante per Gesù la festa, la festa da vivere in famiglia, è la stessa famiglia in senso più ampio come il matrimonio, ancora oggi conserva la sua importanza nonostante i momenti critici, le difficoltà e le polemiche intorno all'istituto della famiglia e alla stessa celebrazione del sacramento del matrimonio, ecco, la Chiesa, attraverso questi testi biblici, ci ricorda che la festa, la più bella festa, la più vera, la più importante, la più profonda, che dà gioia al cuore, si può vivere nel matrimonio, nella famiglia. Ed è lì che Gesù rivela appunto tutto se stesso. C'è questa espressione di Giovanni, l'Evangelista, che ci propone questo testo, «non hanno più vino» ecco c'è questa considerazione triste non vi può essere festa senza il vino, il vino nuovo della grazia di Dio oltre al dato certo del miracolo c'è un dato simbolico non hanno più vino, cioè non hanno più la grazia di Dio, non hanno più la gioia nel cuore non hanno più motivi per gioire spesso capita che nelle nostre nelle nostre realtà umane non c'è più gioia, non c'è più vino, non c'è il vino della grazia di Dio Ecco, il Signore ce lo ridona, trasforma la tristezza in gioia, trasforma l'acqua in vino. Ed è Maria che si pone nel mezzo come intermediaria. Non dice nulla, nonostante Gesù eh, eh, le opponga una risposta molto dura: che ho da fare con te, donna?. Questa espressione, donna, ci rimanda a anche a un altro episodio, quello che conosceremo, ricorderemo nel Calvario, quando Gesù dice donna ecco tuo figlio questo per voler appunto generalizzare il lei che è madre di tutta l'umanità è nostra madre, ci indica il cammino ci dice in poche parole fate quello che egli vi dirà fidatevi di mio figlio, del figlio Gesù fidatevi del figlio di Dio ecco il Signore ci chiede in questa domenica di fidarci di Lui perché senza di Lui perché senza di Lui non si può non si può gioire non ha senso una vita senza Dio, senza la grazia di Dio, senza l'amore di Dio, senza la gioia del Signore. Senza aver incontrato il Signore non è possibile vivere.